A New Haven, risultati e programma. Si completa il secondo turno al Connecticut Open. In un incrocio tra qualificate, la belga Flipkens spiega la Bogdan. Che è partita solo nel secondo parziale, quando la rumena riesce ad arrampicarsi al prolungamento, salvo poi crollare 7 punti a 1. La Zan concede un set alla Linette, ma conferma l'ottima impressione d'avvio con la Kvitova e si impone 63-67-63. Dura un set l'incontro tra Pavliukenkova e Suarez, emerge prepotente la russa. Infine, la Cibulkova, dopo l'iniziale 26, conduce corsa di rimonta con la Corne. Secondo e terzo set di marca slovacca, 62-64. Questoggi, sul centrale, il Via alle 19 ora italiana, sono in programma i quarti di finale. Gavrilova e Flipkens introducono la giornata. Braccio di ferro con KR. Pliskova, poi due set selvaggi con la Babos. La nativa di Mosca entra nella retta d'arrivo del torneo con propositi importanti, ma la Flipkens, alla sesta contesa qui, può sorprendere. La Mertens, Bertens e Kazatkina come vittime nel tabelloni principale, attende la Zang. Pavliukenkova, Cibulkova e match a 5 stelle. 5-3 domenica il conto dei precedenti, nel 2017 Equilibrio assoluto. A Doha, a solo slovacco, a Indian Wells replica Pavliuchenkova. 3 set, in entrambe le occasioni. Per la Cibulkova, qui, un solo incontro dopo il Bay di Zordioff, quello citato con la corne. Due impegni per la Russa. Contro la Suarez, come detto, e in precedenza con l'Amschale. A rifinire il quadro, Radvanska, Peng. La polacca è la prima testa di serie, buona il suo approccio con la Bouchard. Deve interrompere una striscia negativa lunga tre partite con l'asiatica. A Indian Wells, nella stagione corrente, 64-64 Peng. Ottimo il percorso della cinese, tambureggiante con Signacova e Lucic.